Leonardo DiCaprio dalla povertà ad Hollywood, come mi sono salvato? Considerato a tutti gli effetti uno dei sex symbol più desiderati di Hollywood, oltre che uno degli attori più talentuosi degli ultimi anni, Leonardo DiCaprio non è sempre stato un vivo. La sua infanzia infatti è stata segnata dalla povertà e da situazioni ben poco semplici da affrontare per un ragazzo, ma il bel Leonardo ha saputo cogliere tutte le opportunità, costruendo un futuro davvero scintillante. Leonardo DiCaprio e il desiderio del successo, limportanza della determinazione. Nato nel 1974 ad Hollywood. L'attore ha più volte raccontato pubblicamente il suo rapporto con le droghe. Nel suo quartiere d'origine, in qualunque momento della giornata, c'era un esercito di spacciatori sempre pronto a vendere sostanze. Leonardo DiCaprio non ha mai consumato nessuna droga, anzi, ha fatto di tutto per tenersi lontano da quel tipo di ambiente, desideroso di intraprendere una vita diversa, lontana da qualsiasi forma di dipendenza. Dopo la separazione dei suoi genitori, la star di Hollywood si è trasferito con la madre in una casa nella periferia di Los Angeles e ciò che gli ha permesso di non cedere alle tentazioni di quegli anni è stato un sogno, quello di recitare. Così DiCaprio ha iniziato a partecipare a tutti i provini possibili fino a quando non è stato selezionato per una campagna pubblicitaria. Da quel momento il giovane ragazzo di periferia si è trasformato in uno dei giovani attori più promettenti di Hollywood, capace di conquistare tutti con la sua bellezza e la sua intensità. Il desiderio di emergere e la determinazione sono stati gli ingredienti segreti del suo riscatto, rendendolo un uomo ancora più ricco di valori, oggi l'attore infatti non è solo uno degli uomini più facoltosi del mondo, ma anche un attivista sempre pronto a sostenere i progetti di difesa dell'ambiente. Leonardo e la sua vita da star. La sua beauty routine gli costa quasi 25.000 dollari al mese. Oggi, il bel Leonardo può permettersi qualsiasi lusso e ha deciso di soddisfare le sue piccole e grandi passioni, come l'amore per l'arte contemporanea e per l'ambiente. Sempre circondato da bellissime donne hanno dimostrato di fare follie per lui, l'attore non ha ancora trovato la sua anima gemella, ma non per questo considera la sua vita meno piena. Il sex symbol di Hollywood infatti è un single incallito, con una quotidianità ricca di impegni e di obiettivi da realizzare, la presenza di una donna nella sua vita non è necessaria, a meno che questa persona non sia davvero la sua metà. Nonostante abbia più volte manifestato il desiderio di non sposarsi, DiCaprio non ha nemmeno escluso che questa possibilità possa avverarsi, ma solo nel caso in cui trovi la persona che condivida le sue passioni, in particolare quella per l'ambiente. Sono molte le ex colleghe attrici e le top model che hanno provato a conquistare il cuore del grande divo, ma nessuna ci è mai riuscita fino in fondo. L'unico vero punto di riferimento femminile per Leonardo è la sua amica di sempre, la straordinaria Kate Winslet. Che la loro amicizia possa un giorno trasformarsi in un lieto fine. Sono in molti a sperarlo.